Ah, bene. Io sono Marco Fulvio Antioco, proprietario di questa splendida villa che vedete dietro di voi. E lui è Menofilo, uno dei miei schiavi. E voi chi siete? Da dove venite? Che Veniamo da Piubbino. Abbiamo delle domande signor Marco Fulvio. Allora, c'è Aurora e Lorenzo. Sì, la voleva per lei scusa chi lavorava per lei? Linofilo e la gentaglia come lui, i miei schiavi. I schiavi qui come me producevano anfore e mattoni, eh, scavando l'argilla, lavandola e depurandola se c'era appunto bisogno. Quanti schiavi avevi? erano vestiti o quello che trova, a me non importa il gusto, basta che si coprano. E poi anche piccola, nasceva da piccola. Allora, ah, e come è... l'ha vinta? Eh, mia moglie uh, per i vestiti spende eh. ah, un sacco di soldi. Spende sì, un sacco di soldi. Come le mamme oggi. Che allora, una cosa che noi si è chiesta. Questo si e... è già chiesto. Anche questo mi si è già chiesto. Anche questo si è già chiesto.